Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video make up barra vlog. Eh, allora, come state? Spero bene, io altrettanto bene. Nulla, questo è un video make up dove mi, mi metterò un pochettino di mm, bronzer per colorare un po' il viso. Quindi, eh, nulla, non ci perdiamo un chiacchiere e eh, andiamo al sodo Allora, intanto ho già fatto le mie sopracciglia con... Prima di tutto le ho pettinate con questo pettinino qui, questo qua che ho comprato il kit per ridefinirle un po', per domarle un po', e poi infine, vabbè, il fissante non glielo metto perché tanto l'ho finito, ma ne ho un'altra scorta, poi mi ho portato una presa da Douglas o Douglas non so come si dice, no, Douglas, vabbè, si dica, non mi ricordo più, ma vabbè. E poi insieme, prima ho messo... Um, ridefinite le questa matita qua della rimel questa è non lo so adesso guardo rimel si sì. aspettate che qua non vedo la numerazione il colore del numero dov'è non vedo una mazza si sì, è rimel ma il numero non lo vedo dov'è mm. No vabbè non importa ragazzi Cercherò su internet perché non ricordo che numero sia Comunque la... È un marrone, è un marrone scuro Allora Vi faccio vedere il colore E questo è il colore Poi ehm, Come bronzer sto mettendo questo Quasi sempre Per dare un po' di colorito al viso A mio viso Rimmel Colorazione numero 004 Sun shimmer, sì, eccolo qua e come pennello ho preso questo da Pink Panda ora mi levo gli occhiali che se non metto nulla in intanto mi devo mettere un po' di bronzer e ve me lo metto in diretta con voi allora mi munisco di specchietto e vado a colorare un po' il viso a fare un leggero contouring come dice qualcuno qua sul web ok Quanto siamo a 3 minuti di video, va benissimo. Bene, mm, non è male. Da che bello questo colore! È bellissimo. Aspettate, continua a sfumarlo perché sennò no fa chiazza. Mm, esatto, quello che ho preso nel video io, vabbè lo metto un po' su tutto il resto del viso eh, ok queste occhiali non sono tanto belle ma vabbè dettagli ok allora qua ho tutto Metto gli occhiali, maschera oggi non le metto perché l'altra volta mi è diventato tutto una panda, quindi no, non mi interessa neanche, e mi sistemo i capelli, torno subito. Eccolo qua. Dunque, ho sistemato la bene i miei capelli. E, e io sono pronta per uscire di casa. Quindi, eh, che dire, continuiamo il video vlog e eh, ci vediamo quando sono tornata a casa, ovviamente. A dopo, ciao! Questo è il mio outfit, vedete? Vedo un'altra borsa. E questo è il mio outfit, vedete? Ciao! Il mio outfit! Cucco. Ma mm. che sarà quello che mi sono tesi? Ma cosa ne sono? Ah, può darsi. è vero. Buongiorno, che è una colomba, ti che faccio ah, lo <ride> io no. Mi passa molto più la Eh, è da tanto che me la stai dicendo, l'ho già passata un po' di pezzi. Mi pare che lo ah? Io devo mettermi la consiglia, no? La borsa, perché mi è scomoda per vloggare, io la devo mettere così, Grazie. mi è scomoda, capisci? Se no mi fa travallare il video. E eh, sto attenta, no, non sono così, eh. lo so, stai tranquilla. Lo so, lo vedono. Mamma, che caldo che c'è, lo so. L'hai detto, no? Lo so, l'ho capito. Non fa nulla. Da un DNB. si sono che mi faccio passare. Ah, This. vediano queste scarpe sono comode eh sì adesso sì perché ho messo una cosa che non si struscia il piede da dietro Va. questo sarà da piccino in marzo ah non so tra lì non, non posso ah. che oh, mamma mia va. yes E già adesso fa questo fallo così. Allora, ieri non era così, anche qua. prima sì, che gliali cioè del tessuto sì sì sì cioè del tessuto che si li 嗯 <laughs> No, sono dietro Che caldo che c'è Sono qua o no, tranquillo, attenzione, Siete già che non ho avuto. Se lo Ciao. Sì. sì certo non si riega mai il saluto anche giusto? se non si, con... se eh, non appunto, si, si, si conosce si. ci salutano eh. ogni giorno si risponde mm -hmm. uh, questa da. cosa che non oh, oh, no. mamma mia no Ormai. Mm -hmm. ok buono non vuoi vedere se ti dà il mezzo pronto? no non ho proprio gana ormai no. siamo usciuti da via come si chiama il non mi ricordo Garate si chiama, sì, non, non è caso, non lascia stare. Anche perché il pollo a me non è che mi piace tanto, preferisco l'hamburger al pollo e eh, eh, eh, appunto nulla. Già, adesso vediamo questa pasta che sugo con la pasta come eh, ieri. Lo sugo, cioè la pasta alla catarese? Eh, no, e tanto. Ieri sera abbiamo fatto una pasta, Ah, sì. metà sì. di quel suo, mm, buono. Eh, ci cuciniamo qui, questa sera sì. ci mangiamo un po' di salame, e ci mangiamo, tiro fuori dal frizzo e uh -huh. una bistecchina che c'è okay. della grande, ci basta per la tutto, se sì. vogliamo facciamo anche un po' di salame okay. Un po' con giro la telecamera e saluto perché si sono già fatte 15 minuti di video. Mi fermo, eh, ma non qua, da un'altra parte. Ecco, qua, ragazzi, io sono giunto al termine del video. Vi saluto e vi ringrazio. Niente, eh, la spesa abbiamo fatta. Siamo stati a sapone profumi. A, e ci vediamo al prossimo video non so se faccio video ascoltato la spesa però non lo so vediamo a presto ragazzi buon pranzo e il video lo carico in un altro momento ciao ciao a presto ragazzi